E partiamo subito dall'accertamento IMU: più cautela per i comuni a rischio, stop i controlli fiscali dal 2017 al 2021. C'è poi spazio per il fondo perduto per equativo con requisiti rispettati, anche se il calo non dipende solo dal Covid. E regime forfettario, contribuente estero con aliquota al 5% solo con nuova attività. Si passa poi alla rottamazione saldo e stralcio, prima scadenza il 30 aprile 2022 per i decaduti. E infine ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il bando Easy Ine, pubblicati pubblicato elenchi definitivi scadenza il 26 maggio per le imprese subentrate. L'ultima parte è dedicata all'economia con la sezione del Corriere.it. Partiamo subito dall'accertamento IMU più cautela per i comuni a rischio stop i controlli fiscali dal 2017 al 2021 fa il punto Anna Maria D'Andrea sull'accertamento IMU a rischio i controlli fiscali del periodo 2017-2021 dopo i dubbi espressi dalla Corte Costituzionale circa la legittimità dei requisiti per l'esenzione previsti per i nuclei familiari, i comuni dovranno prestare maggiore cautela nelle attività di recupero. A evidenziarlo è il MEF nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 20 aprile 2022. Vediamo che per quanto riguarda l'accertamento IMU cautela da parte dei comuni sui controlli, i dubbi sollevati dalla Corte Costituzionale sulla possibile legittimità dei requisiti stringenti previsti per i nuclei familiari ai fini dell'esonero dal pagamento dell'IMU mettono ora a rischio i controlli del periodo tra il 2017 e il 2021. A evidenziarlo è il Ministero dell'Economia nella risposta all'interrogazione fornita il 20 aprile 2022 in Commissione Finanze della Camera dal sottosegretario Federico Freni. Nessuno stop invece in relazione alle nuove regole introdotte dal 1 gennaio 2022. L'esenzione Imo a scelta prevista per i coniugi con residenze diverse non ha efficacia retroattiva e non incide quindi sugli accertamenti degli anni passati. I dettagli sono all'interrogazione interno dell'articolo proseguiamo con il fondo perduto per equativo requisiti rispettati anche se il calo non dipende solo dal covid fa il punto rosi delia sul fondo perduto per equativo l'agenzia delle entrate chiarisce requisiti rispettati anche se il calo non dipende solo dal covid quello che conta per valutare il peggioramento del risultato di esercizio sono i dati fiscali inseriti nella dichiarazione dei redditi i dettagli sono nella risposta all'interpello numero 199 del 20 aprile 2021 i due Proseguiamo con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, questa volta sul regime forfettario per i contribuenti esteri con aliquota al 5% solo con nuova attività. Il contribuente estero che trasferisce la residenza in Italia può beneficiare della tassazione agevolata al 5% solo nel caso in cui l'attività svolta sia nuova. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 197 del 20 aprile 2022, riepilogando le regole sul regime in questione. Passiamo alla rottamazione saldo e stralcio. Prima scadenza il 30 aprile 2022 per i decaduti, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla rottamazione terra saldo e stralcio. Dopo la proroga prevista dal decreto Sostegni Ter si avvicina la prima scadenza per i decaduti. Entro il 30 aprile 2022 il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 con i 5 giorni di tolleranza è possibile versare l'importo entro il 9 maggio. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bando Easy Email pubblicati gli elenchi definitivi scadenza il 26 maggio per le imprese subentrate l'articolo di rosi Delia sul bando easy Ine, il dopo diverse proroghe arrivano gli elenchi definitivi nuove imprese in posizione utile ai fini del finanziamento per l'invio delle domande subentrate si a tempo fino alla scadenza del 26 maggio 2022 alle ore 18 anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e proseguiamo con l'ultima parte della rassegna che è dedicata all'economia Attraverso gli articoli dell'apposita sezione del Corriere.it che apre sul superbonus: si cambia ancora, proroga per villette e cessioni più semplici. Le novità nell'articolo di Gino Pagliuca e poi l'intervista. Gas russo si rischia lo stop da maggio, alcuni consumi andranno ridotti il punto federico fubini per quanto riguarda invece i numeri del giorno 19 tesla batte le stime consegne record dei ricavi a 19 miliardi e in europa l'auto è in crisi a cura della redazione economia e poi 250 riguarda il turismo mancano 250 addetti per l'estate colpa del reddito di cittadinanza l'articolo di claudia voltattorni Netflix pensa agli spot nei programmi a combattere le password condivise e poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che si intitola Rinnovabili perché in Italia non decollano chi blocca davvero i progetti, l'articolo di Ferruccio De Bortoli e fa il punto sulla situazione delle energie rinnovabili in particolare l'installazione di pannelli fotovoltaici e eh, pale eoliche e eh, sulle vere ragioni che bloccano i progetti